Bella raga, oggi copiamo sbit Il video fantastico Oh però ci sta eh via, Raga pronti Andiamo, gold creeper, mi servono un po' di iron a me Ok, vai Prendo un po', ok Ok Ok, aspetta, utensili Infatti lascia perché la gente di solito ha inizio game Ma che no, mappa è? Io non l'ho mai giocato. L'ho trollata Perché? Eh ho sbagliato a scioccare Ok Vabbè Oh i blu non hanno ancora bardatura Vai vai vai veloce veloce veloce veloce Subito vai vai vai vai. Io ti tanco. Okay. Yes. Ma sono tutti fk vai. Sono svegliati solo adesso Mamma mia! Vai! Let's go! Andiamo di andiamo qua, andiamo qua, andiamo di qua, uh, vai! Vai! Oh, eccolo! Aspetta, aspetta! Uh, faccio... Aspetta, levati, levati, levati, red! No no, no, no, no, non ha senso, non ha senso. Vai! No! Stanno solo loro, ok. Questo qua l'abbiamo fatto in pochissimo per ora. Eh Eh, sì, Il però team. ci serve della roba. Io voglio. No, no, no, tutto, tutto. tutto. Eh, tanto, so, tanto sono morto. Cioè, ho, avevo già poca vita, è impossibile che vivi. Voi siete dai verdi? Eh? Sì. Eh, raga. Io arrivo e mi, mi, mi faccio Iron. Bravo. No, non riesco. Ma arrivo. Ah, no, io ci sono io. Tranquillo. Arriviamo, arriviamo. No, cazzo. Uno credo che è morto. No, scherzavo. Vabbè, eh, rimangono due. Ne rimangono due. Eh, Creeper, eh, as o oh, aspettami se oppure non provaci. Non so no, come. Ma cazzo, ho sciopato il legno per sbaglio. Ma non ho ah, senza armor. ah, chi se ne frega. Senza armor. Loro due sono senza armor. Io c'ho. Eh, arrivo. Anch'io sono con l'armor. No, in realtà, sta mappa non è poi così tanto difficile. Eh, no, ma sta mappa mapp è anche abbastanza easy. Oh, l'ultimo. No, no, è un. Eh, io, più eh, più io più sto arrivando. sto arrivando a lui. C'ha la barda tua. C'ha l'iron. Sì, sì, c'ha l'iron. Eh qua ho sbagliato io perché non l'avevo visto. L'avevo odiato. Oh, nice. oh. Anche questa okay, era buona! Anche Poi vogliamo che ci mettiamo.